Prenderei il posto discorso soffermandomi un po', po sull'attività di, di ricerca che ha fatto Giancarla eh, tanti, tanti anni fa con, la, con le sue classi eh, elementari sul, sulle fonti d'acqua che stavano anche dentro cori, cioè non solo fuori di cori ma anche eh, dentro cori, ecco, quel, quello che è, è riuscita a ricostruire. Noi ehm, abbiamo fatto le escursioni fuori cori alla ricerca delle sorgenti Su consiglio di Pietro Di Telli io l'ho accolto questo consiglio lui ce l'ha proposta e l'abbiamo portato avanti quindi siamo andati alle varie fonti siamo andati alla Fontana Bannarina eh, siamo andati a Formale Nuovo e, e a Torretta Pura, a Torretta Corana quindi esternamente c'erano le sorgenti che erano sorgenti che provenivano dal sottosuolo, ma anche che scendevano dalle montagne. Il problema a Cori era diverso, perché Cori aveva bisogno di acqua, l'abitato di Cori. E le case avevano, chi aveva case importanti, avevano un pozzo dentro casa. Scavato nella roccia? Avevano dei pozzi, e i pozzi dentro i palazzi di Cori, in questa zona ce ne tanti, che era una zona importante, erano tutti eh, certo, questo è erano tutti quanti collegati tra di loro e sicuramente facevano capo a un sistema di canalizzazioni romane, di cisterne romane. Si svuotava una e si riempiva l'altra. Perché da Peppino Vento, da tuo padre, c'era un pozzo che andava a finire sotto l'arco della casa accanto. Da cosa? Da, vosso, da eh, Saroccona? Infatti. Ecco, accanto a, quel, a, a quell'arco c'era la casa della Saroccona, anche lì c'era un pozzo. E poi c'era un pozzo sotto casa mia, che a sua volta alimentava, quando mancava, quello di Piazza Montagna. Alimentava il frantoio a Piazza Montagna di eh, Giuponi. E il tubo di quel pozzo di sotto casa mia, e che sotto casa mia il pozzo ancora c'era, c'era un tubo grande che era messo a una, arrotolato e attaccato al muro che loro lo tiravano fuori, cioè aveva un, un apparecchio tipo beccuccio che se loro lo muovevano facevano in modo che il, pozzo, che il tubo aspirava l'acqua. La, Poi mettevano la bocca all'esterno di via Velasca e portavano tutto quanto a, alla piazza, piazza montagna anche se piazza montagna sotto ha una grande cisterna romana oh, eh? e questa cisterna romana era utilizzata anche io l'ho saputo l'ho scoperto che ho 10 minuti scusa reggerla. piazzetta montagna o pozzo d'orico? Piazzetta, piazzetta montagna, piazzetta montagna perché si è stato di pozzo d'orico No, no, sono tu, ricorso, due, cose, sono due cose diverse, ho detto prima sì, che sì. erano collegate da sì, varie: c'erano sì, sì. acque eh, che erano no, collegate no, tra no. di loro. Una si svuotava e l'altra sì, si riempiva. Perché questo era un paese, eh, certo. una collina. Sì, sì. C'era il forno a piazza Montagna. No? Noi ce lo ricordiamo sì. ecco, che lo tenevano le Grazielle. Quel, pozzo, cioè quel forno, non so se tu lo sai o se te lo ricordi. A destra, appena entravi, c'era come una porticina che scendevi giù. No, stava chiusa quando me lo ricordo. Ecco, eh, di... stava Era chiusa. Che... Perché è stata chiusa? È stata chiusa per due motivi. È stata chiusa perché, prima, quella porticina con la scala andava a finire in una grande cisterna, poi di Rocky, dico il nome di chi me l'ha detto, perché ce l'aveva in affitto. E poi perché, quella cisterna che sta lì sotto era collegata con tutti i punicoli che stanno nella zona, e qui sotto è tutto uno conicolo. Esatto. E chi sotto è tutto un esatto. ecco. Allora a me lo raccontò che ero una bambina, Giovanna Corsetti, che era la, la sorella di Raniero. di Raniero. Parlando con mia madre, gli ricordò che quando lei era bambina, non so chi a casa sua ci aveva il forno, andava giù e raccontava che quella porticina che è stata chiusa con le scale andava sotto Piazzetta Montagna, dove c'erano grandi vasche e colonne, con l'acqua. Quindi io parlo di cento anni fa. Ah, perché sì, perché quando venivamo nel nel non non c'erano questa porticina. che L'avevano chiusa, chiusa, chiusa perché sì. era, era problematico sì. e su quella, ehm, su quella eh, cisterna c'è anche l'ingresso, perché poi me l'ha detto tanti anni fa, Mario Giuppone ha fatto quella la fine, c'era il forno di, dei giupponi di Mario Giupponi, all'ingresso, sotto l'ingresso, c'è cioè, eh, le scale che vanno sotto a prendere l'acqua, quindi aveva sia l'acqua dello cisterna che poi aveva la possibilità, tramite l'acqua, di far girare e di pulire le olive, io non lo so com'era la situazione, però mi ricordo che ero bambina piccolissima e io vidi un asino che c'era al centro una grande mola alta così di peperino con il buco e c'era un asino che girava questa ruota Dai, sì. e lo frustavano. Quindi, sì, quindi, Dai, le olive vado. anche così se facevano, perché eh. mi ricordo il suo molino eh.